Bella raga, allora, ok. Ho già parlato dell'autotune in altri video, solamente che l'ho fatto nell'insieme di, di un mix Mi sono reso conto che devo parlarne in maniera univoca Allora, oggi vi spiegherò praticamente come funziona in sé per sé l'autotune e basta Così almeno vediamo di capirlo bene una volta per tutte, rispondiamo ad alcune domande E cerchiamo di, diciamo, chiudere il capitolo autotune per quanto riguarda questo canale qua Allora, apriamo l'autotune così almeno vi spiego bene con lui davanti Allora, cos'è l'autotune? Lo sappiamo bene o male Voi cantate male e lui fa il miracolo No. Allora, praticamente questo è un intonatore eh, che usa il supporto di un pianoforte per intonare la vostra melodia a seconda della key e della scala che gli diamo. Cos'è la key e cos'è la scala? Allora, facciamo un passo indietro e parliamo di armonia. In genere, un beatmaker, quando vi consegna un beat ok e deve fare un'armonia al pianoforte cosa fa mette una key e il programma gli dà eh, a disposizione solamente le note che suonano bene con la key ovvero praticamente una nota chiave che suona bene con solo alcune note ok non è che quando fai una composizione suoni con tutto ad esempio il do suona bene se in scala maggiore con il re il mi il fa e così via solo con le note bianche ora noi abbiamo a disposizione il beat quindi tutte le note che suonano bene e bisogna fare il processo inverso, trovare la nota chiave, la key, ok? E per questo bisogna impostare bene la key, perché con la key noi gli diamo a disposizione al tune di suonare tutte le note che suonano bene con la nostra armonia. Vi faccio un esempio... Sentite che come cambiamo la scala si perde tutto, ok? Ora, come trovare la scala? Abbiamo detto che la scala è la nota dalla quale troviamo tutte le altre note che suonano bene con lei. Quindi, con l'aiuto di un pianoforte, che sia magari con, con FL Studio, che adesso apro, che sia con un'applicazione del cellulare come quelle che suoni il pianoforte, quelle gratuite che ti dà a disposizione un pianoforte e te suoni, con quello bisogna mettere in play la canzone, Sentirla ripetutamente e mentre va eh, in loop la canzone, sia il beat che la voce, suonare sul pianoforte nota dopo nota. Quella che sta bene con tutto il resto è la nota giusta. Ok, quindi. Sto nella che non suonano bene ora io dovrei farlo con tutte e sette le note più e i bemolle vi faccio sentire subito la nota che avevo trovato ok come suona Come sentite sta bene eh, sia la scala bassa, la scala alta, quello per farvi capire che comunque la nota è giusta. Una volta trovato quello, eh, la, la nota giusta la mettiamo qua. Vi ricordo che qua non avete Do, Re Mi, comunque è Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si. Ok. E' è come un pianoforte, quindi, questo qui sarà il primo tasto nero, il secondo e così via. Ora, la scala major e minor, qual è la differenza? La differenza, adesso magari vi farò vedere proprio lo schemino, praticamente è il modo di trovare le note, ok? Se io ad esempio parto dal Do, in Major, eh, sono tutte le note bianche, perché? Perché partiamo dal Do, tono, ovvero ogni tasto è un semitono, ok? È questo il giochino. Praticamente la scala maggiore è tono, tono, semitono, perché appunto si passa da qui a qui ed è un semitono, tono. Perché c'è il nero nel mezzo, quindi è semitono, tono, due semitoni, ok? Tono, tono, semitono. E invece in minor è diverso. Qual è la, la cosa che vi rientra a voi? Che in major viene usato più pe, per le robe up, per le robe che danno quell'enfasi positiva, ok? In minor è più una roba di malinconico, tristezza, e, ed è appunto per questo qua che io vi dico. Se il pezzo spinge è... Mh, aggressivo e potente andate in major altrimenti si va in minor io solitamente per quello che mixo vado sempre in minor perché ho sempre robe depresse e quindi vado ad esempio co cosa succede al pezzo se vado in minor sentite che comunque è differente e suona male ora. Eh, io inizialmente facevo fatica a trovare le note sul piano, quindi eh, no, non vi scoraggiate se non ce la fate, è normalissimo. Io ora le trovo anche senza il pianoforte, bene o male a orecchio so dove devo andare. Però per facilitarvi vi dico, il pezzo spinge, andate in Major. In Major se non trovate la nota, se non riuscite proprio, provatele una a una. Quando trovate la nota giusta che intona, andate sulla tastiera, fatelo dopo... E suonate quella, quella nota lì, capite l'affinità che c'è fra la nota che suona bene e il pezzo, così almeno aiutate le orecchie, ve le allenate. Così da eh, poi un domani capire, in base alla nota, qual è la che è giusta, ok? Se non riuscite subito a fare la, la strada veloce, fate viceversa. Non ha senso, ok? Però aiuta a migliorare col tempo. Se poi eh, in major non c'è, andate in minor, se la trovate in minor che suona meglio non è una cosa, cioè a sentimento non, non è mai detto che è major per forza o minor per forza a me a volte mi suona meglio minor una roba che, che magari avevo pensato major ad esempio qua io dovevo andare in alto tenore perché cantavo bello alto sono andato in love mail perché comunque mi dà un pochino di quella sensazione un po' triste quando sapete le cose da fare potete scegliere potete essere voi al centro di, di una scelta però consapevole e una scelta consapevole non è una scelta sbagliata poi, velocemente, altre cose La formante io la accendo sempre perché mi dà quella sensazione di più umano, ok, alla canzone Leva un po' quell'effetto metallico del tune Qui sempre al massimo perché questo qui riduce E eh, anche l'humanize aumenta la, la presenza umana Io con questo qua mi trovo a posto, mi faccio sentire Ok? Questo qua è il natural vibrato. Come funziona? Praticamente più si riduce, e più si sente l'effetto tune. Non è che cambia tantissimo. Senti eh? la voce mia distorta. Cioè, praticamente riduce l'effetto, riduce l'effetto. Il vibrato del vocale. Si sente più naturale, ecco, si sente meno effetto metallico su quel discorso lì. Detto questo, una cosa che mi chiedete sempre è. A me non si sente bene l'autotune, quindi adesso volevo darvi delle spiegazioni per quanto riguarda quel discorso lì. Allora, prima cosa da controllare nelle opzioni, che sia tutto molto basso questo, questo settaggio qua, perché ad esempio come alzi questo, meno si sente il tune, ok? E vi lascio un attimino i settaggi, magari guardateli se sono uguali ai miei, e io mi ci trovo abbastanza bene con questo settaggio qua. Dopodiché, quando cantate, fate gli allunghi. Se, se rappate e viene brutto un, un autotune surrappato, a meno che tu non sia easy e, e fate, fate le cose molto melodiche anche rappando. Però cercate di fare magari degli allunghi. Se volete una staffa rappata e vi viene male, fate gli, degli allunghi in doppia, capito? E lì lavorate col tune e date quell'effetto là. Altra cosa che posso consigliarvi, voi cantate con la cosa di non averlo l'autotune. Cercate delle melodie che suonano bene già così a sentire. Se sentite, eh, se io spengo gli effetti del tune sulla strofa Ebbene hey, eh non male come suona col tune hey, sto nella con le Ok il tune non è una roba che fa miracoli, è una roba che fa suonare meglio la vostra melodia. Se la vostra melodia fa schifo, suonerà meglio ma farà comunque schifo. Quello ci vorrà poi dopo il Melodyne, però anche quello non, non fa miracoli, raga. E dovete improntarvi lì, dovete fare le cose fatte bene pensando di non avere il tune. Il tune è una roba che vi fa pi più figo, ma non è una cosa che vi para il culo, ok? Voi intonate bene una melodia brutta. Il succo è quello lì. Quindi mi raccomando, ragazzi puntate su fare le melodie che suonano bene senza autotune, io non registro mai ragazzi con il tune inserito in cuffia, devono sentire se una cosa è bella o brutta e da lì poi si, si migliora e il tune dà quella roba che è la ciliegina sulla torta. Spero di essere stato utile magari un pochino di più per quelli che, malgrado io avessi già parlato del tune, non erano comunque nell'ottica di cos'è una key, cos'è una scala e, e tutto il resto. Ci vediamo al prossimo video. Fate bravi.